Apriamo il lavori e iniziamo quindi con l'appello per vedere i consiglieri che sono presenti e per vedere qui identificare il numero legale per aprire effettivamente la luce della commissione. Prego Monica di fare l'appello. Allora, consigliere Riccardo Iotti. Assente. Consigliere Franco Marcucci. Assente. Consigliere Policarpo Volante. Consigliere Alessandro Quartuccio. Consigliere Giancarlo Rossi. Presente. Consigliere Fabrizio Acquarelli. Ecco di Policarmi. Policarico al presente. Fabrizio Acquarelli? Sì, sta qua fuori. Sono dall'altra parte. Consigliere, presenti, 7, sì. è consigliere lei è presente? è presente? Comandante della polizia locale Giuseppe Sciodone. Avvocato Francesco Lettera. Sta arrivato in realtà. Tra pochi minuti dovrebbe essere qua. E va bene, Cristina, questa. Non ti scusate, mi prego se io ero qui sono salito sopra lungo lo scarte è un'ora mi hanno fermato pure al comune, scusate tanto. e allora l'ingegner Mauro Porcelli, il dottor Roberto Madricardi, la dottoressa Silvia Madricardi, Gianiero Luca Franco, il signor Enrico Roberti, il Sindaco Luca Migliori, la segretaria generale avvocato Marina Rittiches e sempre consiglio Massimiliano Giordani soltanto per quanto riguarda i consiglieri ma che sono i presenti allora assenti 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 4 4 assenti costato l'assenza del numero regalo allora, constatata l'assenza del numero legale, la seduta non si potrà svolgere ufficialmente. Non dobbiamo necessariamente, da regolamento, chiudere i lavori prima ancora di iniziare. Sono assenti quattro consiglieri della maggioranza, presenti i due consiglieri della minoranza, quindi il Presidente e il Consigliere Giancarlo Rossi, come vedete sono presenti anche altri consiglieri dell'opposizione, ma coloro che invece dovevano assolutamente essere presenti non lo sono. Eh, vedete al tavolo anche Luca Panco, Consigliere Comunale, invitato in realtà perché fa parte del tavolo per gli usi civici che è stato costituito in seno all'Associazione Civiltà eh, di eh, Mauro Porcelli è Presidente. Eh, al mio fianco vedete l'avvocato Lettera, noi avevamo, eh, avevamo, avevamo l'intenzione di eh, aprire lavori relativi agli usi civici per affrontare in maniera seria e finalmente mettendo a confronto le varie versioni eh, e soprattutto i vari personaggi che in questi anni si sono eh, occupati di questo caso. Eh, volevamo aprire una discussione anche a tutta la cittadinanza per eh, cercare di venire a capo di una situazione che, eh, che va avanti dal 1927 io eh, farei una proposta come vi dicevo ufficialmente sono tenuta a chiudere i lavori immediatamente della commissione trasparenza, della commissione contro le garanzie non avendo il numero legale a disposizione per procedere se voi siete d'accordo comunque farei una discussione a livello assolutamente informale approfittando anche della presenza del tavolo degli usi civici che si è costituito insieme all'Associazione Civiltà e soprattutto eh, approfittando della disponibilità eh, cortese dell'Avvocato Lettera che, si è, eh, che è venuto fin qui per cercare di farci capire qualcosa in merito alla questione degli usi civici. Um, quindi i lavori si chiudono manca.. Scusa, puoi ripetere i presenti delle, della commissione, i membri della commissione presenti? I sì, membri della modo. commissione presenti sono soltanto Policarpo Volante, Giancarlo Rossi e, la e la Cristina la Catraro. La Grazie. Sì, nel verbale eh, sono presenti anche Antonino Abbate Alberto Tantari, Stefano Ludovici e Mauro Giordani che ha dovuto mai dire almeno a Quindi la commissione si chiude alle 16.35. Detto questo, eh, L'ordine in cui volevamo procedere, ripeto che eh, lo stiamo facendo eh, al di fuori dei lavori della Commissione Controllo e Garanzia che non può proseguire lavori eh, non avendo numero legale, eh, abbiamo intenzione di procedere... Sì, può aggiungere il consigliere Montesi, sì, Montesi presenta la discussione. Volevamo procedere mh, attraverso, intanto, cominciando dall'analisi di una sentenza che avevamo riportato. Si tratta di un atto dell'Avvocatura Generale dello Stato, Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile questo è un documento che fece eh, l'avvocato Francesco Lettera qui presente allora eh, rappresentava per l'appunto l'avvocatura dello Stato e eh, è un documento fondamentale perché è uno dei nodi in cui vengono, eh, vengono analizzate le questioni in maniera assolutamente, assolutamente precisa viene fatta una sorta di relazione una sorta di cronistoria di tutto quello che è accaduto in questi anni e soprattutto vengono fuori degli elementi assolutamente molto importanti quello che noi volevamo chiedere intanto all'Avvocato Lettera è di rappresentarci non solo quella che è la situazione al momento in essere ma soprattutto capire se in qualche modo quello che è stato definito il canone inverso può rappresentare un problema ad oggi per la risoluzione di questa, di questo, di questa problematica Allora, beh, la cosa fondamentale che vorremmo capire è gli usi civici, o meglio, i 706 ettari di ex demagno civico sono i 706 ettari eh, che ormai rappresentano un problema importante perché eh, in questi giorni considerate che si sono avviati eh, i controlli da parte della polizia locale nei confronti di tutte le attività commerciali che incidono su questi 706 ettari di ex demagno civico. Il problema è un problema importante che rischia di diventare anche un problema di natura sociale anche perché eh, vi sono eh, sono, come dire, delle inadempienze non solo da parte dei commercianti ma in realtà come sappiamo anche da parte dell'ente comunale quindi vorremmo capire se questo problema si può eh, risolvere in qualche maniera o meno e soprattutto la questione della proprietà solo delle abitazioni, non delle abitazioni, dei terreni si coincidono le abitazioni e le attività commerciali, è una cosa che si è definita, che cosa aspettiamo a definirla, esattamente qual è il problema che non ci permette di andare avanti, prego all'avvocato lettera di fare una sua relazione. Voi dovete scusarmi ancora perché sono da un'ora a girare qua attorno per voi è semplice, per me è stato complicato perché sono andato su e poi mi, sono, mi hanno bloccato a parlare altrimenti sei venuto qua in orario perché no, scusate, voi è stato aspettato ma avete che bianchi come me quindi non è giusto farvi aspettare possiamo solo che ringraziare per no, la sua presenza Assolutamente, Io, assolutamente. Non si deve... quando si dice ecco, in questo giornale informare l'avvocato lettera se vuole credo che c'è una storia che mi sta alle spalle di mare d'anni di lavoro per cui io dai che se voglio io dico quelle cose come stanno quando io entro in questa questione ero avvocato dello Stato mi occupavo di tutte altre cose mi dissero che c'era un problema di eredità giacente non era la mia il mio il fascicolo e poiché si premeva sulla questione di Ardea che c'era un problema di Ardea visto che io mi interessavo agli usi civici, siamo nel 2006 e io il 10 di agosto consegnai questo reclamo alla sezione, ma avevo già sviscerato tutto. Che cosa è successo? C'era una causa di eredità giacente che era stata devoluta allo Stato, perché era stato appondorato i quarti cesarini sforzi avevano rinunciato ad un punto eh, è stato, qui dentro, nell'altro c'è indicato nome, cognome e data di tutti quanti perché loro no, avevano dei problemi avevano dei problemi con il fisco all'epoca di Sforza Cesarini e allora dovevano vendere queste terre all'opera all nazionale combattenti e l'opera nazionale combattenti voleva il terreno libero e franco da tutto I Cesarini Sforza fecero questo scorporo e liberarono gli altri usi civici però essendo ancora sommersi dai debiti rinunziarono tutti all'eredità in tutti i rami, ecco, quindi questa è la storia dell'epoca, siamo a 30-40 anni faccio, ecco, eh, i cesarini sforza, quindi, eh, quando sanno di questa eredità giacente, gli ultimi giorni hanno preparato una domanda con la quale contestavano la eredità giacente allo Stato dicendo che no, loro erano proprietari perché l'avevano comprata con una scrittura privata da società, la fosse che la madre dei Cesarini Sforza l'otterina della stufa aveva ricevuto dal marito morto poi la lotteribile della stufa sempre con scrittura privata l'aveva dato ad altri per farla, ecco, e quindi noi arriviamo le ultime ore a scadenza dei 10 giorni e io feci presente guardate che non si può dare l'eredità giacente allo Stato o anche al privato se il giudice non lo riconosce, se prima non si stabilisce se questi 6 ettari sono o no demagio collettivo di Ardea perché se sono demanio collettivo di Ardea allora non c'entrano più le l'eretà adiacenti, questi devono andare al comune di Ardea si risolva prima questo e dopo possiamo fare eh, il tutto. Ci furono un sacco di, eh, di udienze davanti al, ai giudici, i tre giudici si divisero uno dopo l'altro pur di non affrontare, il quarto giudice disse va bene io sospendo, accolgo la vostra posizione e quindi devolgo tutto al commissario agli civici. La causa per verità giacente è fe sospesa davanti al Tribunale ed è davanti al commissario agli civici. Al commissario che io mi costituisco all'epoca ero ancora avvocato dello stato mi costituisco dicendo al commissario quale voleva chiudere ma neanche per solito non puoi chiudere niente noi abbiamo 706 anni che secondo la cassazione non possono essere assegnati al comune quella storia del comune ora ci ritorniamo perché c'è una questione se ci sono state o no le migliorie perché se ci sono state le migliorie allora il comune cioè e i cesserini di sforza hanno diritto a riprendersi la terra e pagare la liquidazione di quei ettari che sono andati a finire all'opera combattenti se non ci sono state migliorie questi terreni ovviamente sono devaglio collettivo in effetti questo è il prezzo dell'anno Parliamo di 706 70, ettari. Ehm... I 706 ettari sono il prezzo che fu pagato dalla proprietà Sforza Cesarini per liberare gli altri 3.400 ettari. Quindi questo è un prezzo, ma mai è stata chiarita questa posizione bene davanti alla Corte di Cassazione. La Cassazione ha passato sulla Corte di conciliazione riportando tutto a stato di proprietà privata e privata dallo civico. Cosa? Nel 89 no la no, Cassazione ha l'atto di no, abbia pazienza la Cassazione ha detto che il commissario Giusecici doveva verificare se, se c'erano state o no migliorie il compendio intanto era stato assegnato al comune non dimentichiamo che nel 50-51 questo compendio fu dato al comune e il comune lo divise lo, lo fece suddividere fra tutti i 251 53 sono i residenti dell'epoca questa è la carta originaria che qui è il nome io ho il nome di tutti i residenti quindi dire che questa è proprietà privata non credo che si possa dire tant'è vero che non è proprietà privata che è demaglio collettivo anche se c'è da non è quello che sono molto non è quello che sostiene il periodo del commissario ci dei libri, per l'immigrazione 25, l'ultima edizione, io cito con un abbraccio quella di Giovanna. Lui solleva esattamente il problema che a seguito dell'annullamento dell'accordo di conciliazione fra Sforzi Cittadini e la comunità di Ardea non è più percorribile la strada dello coscopo, tra l'altro il lato comunista non esiste più non è più proprietario dell'intera venuta dei 4.000 e 8.000, perché ci stanno i privati cittadini, eccetera, E dice per cui la strada dello scorpore non è più pertinente. È lo scorpore quello che ha dato origine alla quasi tremaginalità civica dei 706 ettari. Lo scorpore è stato annullato, le assegnazioni erano state fatte in regime provvisorio in virtù dell'atto di conciliazione. Ancora prima le assegnazioni erano state fatte regime in regime provvisorio in virtù di un sequestro cooperativo. Sì. Di fatto non c'è stato mai un regime definitivo di demanio civico, era tutto in, nella misura in cui diventava efficace quell'accordo di conciliazione che non poteva essere efficace perché non ha mai ottenuto l'ultimo visto necessario ed è per questo che la Cassazione non ha pullato perché per qualcuno dell'ultimo visto quello del Ministero di Cultura e Foreste quindi almeno ripeto io leggendo quello che ci dice Gian Matusti ma anche l'ultimo che quello che ha comunicato formalmente al Commissario delle liberazioni più civici che esistono anche i proprietari che stanno pagando nel resto del testo e e quindi chiede al Comune di Arbia, ci fai l'elenco gentilmente di quali sono quelli che stanno rifiutando l'uso civico e ci danno una mappatura così li togliamo dalla causa dell'uso civico perché ovviamente non è più tenuta dai 4.300 ettari anche sì. lì lui si pone questo problema cioè che i 706 ettari sono una... di proprietà privata di punto interrogativo gravati da uso civico privato Nessuno ha mai parlato fino adesso nelle carte con letto, ma io per carità non ho accesso alla totalità del Dipartimento come lei, quindi sono estremamente interessata a questa cosa che mi sta dicendo perché è un tassello mancante per me. Eh, io non ho mai trovato da nessuna parte una possibilità di risuscitare in qualche maniera lo scopo, perché significherebbe che nei 4.000 cioè nei 3.50 ettari liberati i cittadini non dovrebbero pagare le o la dovrebbero pagare per una differenza no, no, no, minimale, qualora no, no, no, no, no, è insufficiente per la liberazione di 3.500 ettari darne 700 di sì, quando, quando io ho detto questo è un prezzo, <sussurra> significa qualcosa di preciso. <susurra> questo prezzo un pagato per liberare gli altri terreni che l'opera nazionale combattenti assegnò ai codisti dell'epoca i 3.700 ettari, sono al di fuori di tutto non c'entra niente più non c'entra con questa questione io non c'entro con quella questione io sono totalmente estraneo la mia, il mio mandato quello che l'Eofemi mi chiese di, eh, di affrontare per conto del Comune visto che avevo risollevato la questione era come sistemare questa situazione la che era diventata il carica dell'interno. Lei fa un'osservazione che io credo già anticipato se questo è un prezzo significa che è stato già pagato la liquidazione degli usi civici degli altri 3.400 ettari che stanno anche in altri comuni, non è soltanto Ardea. C'è qualche cosina fuori. Al... Come si, si avviglia? Quelli che sono. No, quasi no, 700 ettari quadro. Sì, benissimo. Forse. Quelli che sono. Tra Parezzi Liglia sono quasi 700 euro. Non, euro, non ne posso forse. parlare perché è al di fuori del mio mandato. Ecco. Io posso parlare solo della sorte di questa, che è molto strana. Perché il comune all'epoca, ricevuti i 706 ettari, doveva fare come si fa quando si amministra un bene pubblico. Invece il comune all'epoca sono passati 60 anni, più di 60 anni, da 51 sono 62 anni, se non 63, il comune andò avanti con una custodia dominata dal commissario, questo custode eh, fece, faceva i verbali con i quale consegnava il contratto di concessione per il terreno, per la semina, soltanto per il signore della sedia di cereali che aveva istituito sì, l'ufficio del sedia l'ufficio della che era montani Sabatino scusi, no, per la cera è quello che diceva la sì. sì, sedia perché... però era, era una provvisoria nel 1956, l'allora Ministro dell'Agricoltura rifiutò quell'accordo iniziale del 59. no, era anche prima no, no, loro all'epoca ci fu, la, ci fu questa uh, soluzione si doveva pagare uh, in questo modo l'avvocato uh, del comune dell'epoca e il comune insomma, si dettero da fare per cui il ministero rifiutò la conciliazione rifiutò perché erano pochi sentimenti. sì però l'operazione dopo 60 anni io che cosa vado a parlare? vado al cimitero a parlare con la gente? Cioè, dopo 60 anni che cosa devo dire? certo che è una pazzia quello che si è fatto perché non posso più io recuperare gli altri terreni o posso discutere, scusami, eh, eh, che eh, gli altri terreni sono stati ceduti all'opera combattenti, sono usciti dal patrimonio di Sforza Cesarini. Non c'entra più niente, non ci dovevano neanche entrare in questa vicenda qua di Sforza Cesarini. Hanno costituito la società alla forza, nessuno gli ha mai contestato nulla. Il primo che ha contestato il tutto, sono stati, chi, chi vi parla come avvocato certo, cioè dello Stato, bello, Stato, credo che sia ben chiaro la sì. posizione, ben lineare. Uno che ha lavorato 52 anni nell'amministrazione nei vari settori. Loro è, cercano di far valere quell'atto di comprare loro. No, il no, il no, guardi, no. quell'atto di comprare loro non possono, possono. ognuno può dire tutto, anzi certo. io e lei siamo il re e la regina di Spagna. Certo. So, Abia no, pazienza, certo. non lo possiamo, lo possiamo anche privata. dire, è una scrittura privata, eh, una è una scintura scintura scintura. Con... allora privata. Quella ultima perizia che è stata fatta alla, davanti al commissario, dove sono stati portati tre vocabolari di questa fatta, con tutte le altre questioni, non c'entrano niente con questa materia, perché io lo sono l'ho guardata. Perché coincide quella perizia qua, che io sono andato via dall'avvocatura e io non la, non la ebbi come avvocato dello Stato, la memoria è ancora più che ottima, mi sembra, e non l'ho neanche avuta quando mi sono costituito per la regione, per il Comune, soltanto che quando io poi ho insistito finalmente mi hanno dato la fotocopia della relazione e mi hanno fatto vedere, ah, e non mi hanno fatto vedere questi vocabolari, quando ne sono andato a parlare con il commissario, il commissario roba di qualche mese fa, il commissario dice ma qui è stato tutto fatto dal da CTU c'è CDU. che cosa ha fatto il CDU? fa vedere cioè questo non c'entra niente e dopo riguardo eh, tutte le carte queste sono le proprietà di altri fogli che hanno niente a che vedere erano quelli, erano quelli liberati a fronte che... di la esatto, di esatto, liberati. esatto quelli erano liberati sì. quelli che erano stati liberati quindi lei quelli. sta dicendo che esiste la possibilità Far valere ancora quel vecchio scottolo in qualche modo, ma questo resta ancora per tempo e eh. questo ancora non è stato definita La natura giuridica di questo bene, eh. cioè, ma non de... c'è in corso nessuna cosa per definire definirla che io sappia, oppure il giudizio davanti al Tribunale di Roma sulla verità giacente è fermo eh. rimandando alla causa del Russo quindi la, la causa dell giacente è ferma quindi questo è ancora giudice diciamo, per dire che non è definito il commissario che voleva inizialmente chiudere tutto il precedente commissario, il commissario invece ha dovuto accettare la nostra richiesta di riapertura del procedimento dalla riapertura del procedimento è data la nomina di una CTU il quale ha fatto questa operazione con un l'intervento dell'architetto Diana per conto del comune di Ardea e hanno portato una massa di carte di Arroba e di Arda questo è... Di... l'architetto Diana non è di Arda non conosce il no, no, è no, funzionario no. al patrimonio allora io quello che voglio dire con... quello che voglio dire della, della mia richiesta la richiesta che è stata fatta quando ho ricevuto l'incarico l'anno scorso al, al, al giudice e di riaprire la questione. Il giudice certamente dice: anzi, la causa non era stata più assegnata perché Carletti era andato via nel corso del 2010 e la causa era sospesa. Dopo tante insistenze, io parlo con l'allora commissario capo di Sicilia sono tutti i giudici, speciali sì. sono tutti i procuratori della Repubblica che fanno questo lavoro, il fatto che siano procuratori della Repubblica e non giudici ordinari vi dice con quanta attenzione viene guardata questa questione e normalmente non si mette la Procurazione della Repubblica a fare sì, i commissari, c'è una grande attenzione su tutto, scusa le spalle. E detto questo, io riesco con l'istanza a fare riaprire il procedimento sugli Ossi e non chiuderlo come voleva il commissario Carletti che qui fu una volta fu eh, mandato via ma eh, eh, è il Maropolo mi sembra non può mandare via scappare a forza abbiamo eh, cercato di batterlo eh, comunque sia comunque sia il si è riaperto, è stato nominato, nominò questo CTU e poi il CTU ha consegnato questa perizia. Questa perizia io l'ho vista, ho contestato la. Proprio... Non serve, è un'altra cosa, è, è un'altra questione. A questo punto il commissario ha ricevuto da me un'altra volta la richiesta di riaprire, di procedere su questo. E intanto il passaggio scusate che eh, poi si passa subito di padre in frasca il commissario capo assegna al giudice catalani la causa e quindi attualmente è il giudice catalani che ha questa causa quando il commissario affida la causa a catalani ce n'erano ne di tre il commissario capo è andato in pensione il eh, saievo è andato via e resta <coughs> solo, solo catalani per tutte le cause che sono una cosa, cosa immensa e mi aveva chiesto come procedere, io ho rappresentato come si deve procedere secondo me e verificare questa questione delle migliorie, ma non solo, sulla prima causa appena si aprirà il giudizio perché il giudizio ancora non si è aperto, io ancora non riesco a interrompire, ad avere l'udienza e verbalizzare pur avendo presentato una domanda l'anno scorso immediatamente, la prima domanda che io porrò al giudice è questa, è vero che la Cassazione ha detto che devi verificare, ma non, non c'è nessun giudicato sul fatto che questo, essendo un prezzo pagato per un bene che non è più degli sforzi cesarini, come fa oggi la fossa a dire che questo non è un prezzo? Questo è il, il, il discorso, Però, io intanto posso fare questo ragionamento quando il giudice mi apre la causa, se la causa sta ancora nel cassetto, però è una cosa che io, per la quale ho fatto istanze, quindi il giudice non può ritardare ancora di molto. Con il sindaco Eufemi si era anche andato dal prefetto all'epoca per cercare di prefetto dell'epoca per cercare anche se necessario aprire un dialogo con la presidenza del consiglio per una legge speciale per Aldea. Il prefetto fu sostituito e la questione si è fermata. Attualmente noi abbiamo la causa che è pendente davanti al commissario io, io ritengo che su questo terreno bisogna fare un ragionamento parecchio complesso, non è semplice. È vero che sono passati 60-70 anni, anni 62 dal 51, però la causa di 7. Innanzitutto avevo prospettato al comune, come mi aveva chiamato Leufeni, di predisporre una, un quadro diciamo, nel quale operare la lettera di intenti per indicare quello che c'era da fare e in particolare avevo richiamato l'attenzione del Comune sulla potere che ha il Comune di Arte come tutti gli altri comuni di fare strumenti urbanistici riguardanti questo terreno, quest'area. Quindi il Comune per quanto riguarda quest'area può esercitare la, la sua, il suo potere <coughs> di urbanistico, quindi tracciare le strade, riviticare le strade, tracciare le vie nuove, poi stabilire le aree di parco pubblico, cioè, urbano e extraurbano, la destinazione verde, esempio, le aree, i parcheggi, le, le scuole, può, può fare una variante, una o più varianti, può fare la variante per le attività produttive io vi devo dire che per quanto riguarda la variante per le attività produttive qual era la mia preoccupazione che mi faceva muovere a una a attenzione per la variante per le attività produttive che le attività produttive sono posti di lavoro se noi mettiamo in difficoltà queste attività produttive noi facciamo saltare i posti di lavoro e che noi ne sono qualche migliaia di posti di lavoro possiamo... possiamo ritornare sullo uh, Avvocato io uh conosco il problema e quindi condivido in parte quello che sta dicendo per quanto riguarda la parte urbanistica però il problema fondamentale è che lui comunque nell'arco di questi anni dal 51 a oggi Carletti domani per domani doveva mettere la sentenza e non l'ha mai messa sì. mi è, è sembrato a me e credo pure a tutti i cittadini di Andria che questa sentenza eh, fosse proprio una scusante per non emetterla questo dire facciamo sentenza ma in effetti non l'ha mai fatta perché forse gli interessi erano altri, non erano quelli di risolvere il problema dell'uso civico. Poi dopo che è successo loro allora, che oggi noi abbiamo comunque una eh, classificazione catastale che dichiara in dello, de, de, dello Stato, dichiara in dello Stato un certificato catastale, non è nostra, però ci arriva a casa una lettera dove ci obbliga a fare l'accatastamento altrimenti c'è la penale di 2600 euro più l'obbligo di fare la e questo arriva a tutti i giorni eh? quindi se noi vogliamo affrontare il problema per risolvere lei ha trovato la soluzione per risolvere questo problema visto che Carletti nelle sue 500 sentenze con io ho partecipato domani metto la sentenza domani faccio la sentenza domani faccio la sentenza non l'ha fatta mai non vorrei che l'attuale commissario straordinario dei usi civici possa dire la stessa cosa o possa fare la stessa cosa quindi se lei ha una soluzione concreta per dire, emettere la sentenza arrivare a un decreto perché si parlava anche di, di aggiungere una piccola percentuale di denaro per limitare questo terreno, visto che questo dello scopo forse non era sufficiente però era efficace qual è la soluzione importante e immediata da sottoporre all'esame del commissario straordinario e all'assessore regionale? noi a questo dobbiamo arrivare a queste due cose fondamentali altrimenti se noi parliamo di progetti futuristici di urbanistica e ci dimentichiamo della legazione dello civico e i metodi, i modi i criteri per liquidarla, non ci mai a liquidarla parleremo sempre soltanto di urbanistica è importante, vabbè, vabbè, vabbè, però la vedremo vabbè, vabbè, dopo li facciamo proprietari vabbè. Che cosa? una cosa importante noi nel 2000 il consiglio comunale questo è ah, 2767 Modamone, Delibera e Scorpolo e che sono state proposte è sposte nel no, eh, no, detto, lei, lei, lei, lei non ha i terreni agricoli, lei sì. sì. non è quello contrattore che io, sì. due anni fa allora, lui, il sì, sì, eh, sì, è la sì. prima volta che io sono venuto ad Arta, ho voluto vedere il terreno con il tecnico, il tecnico mi disse che erano poche case, mi disse quando ci siamo incontrati no. no. era no, lui il testimone dell'epoca, io non avevo nessun incarico, ero stato qui, era chiamato. E allora, ci fermamo, vi di ricordo che c'era un pozzo che che non si trovava a comune. Non so cosa ci piace. Perché che aveva un istruttore che stava lavorando, si trovava perfettamente bene. Allora, le dico questo perché nel 1996 c'era una sentenza della Corte d'Appello. L'avvocato era della notizia, il difeso del comune. Che cosa dice? sostanzialmente quante, dice che lo scorpolo è un per seguire di scorsa che perché non sono più proprietari, questo diceva. Quasi. Però sono pochi i 700 ettari per il famoso scorpolo, pensi che devono essere 10. Sulla scorta di quella sentenza, allora l'amministrazione, poi altro dovete Facemmo una eh, riunione in regione, danno incarico avvocati e tecnici affinché noi votammo delle carte dove. Già nel 2000 trovavamo circa 3.000 case, sopra i 300 ettari, tutte fotografate tutte la la e tutte, tutte quante, diciamo così, eh, in una casa, una casa, casa locale. Con quella delibera che noi votavamo, la andato in 3 anni dopo tutti gli atti, trovavamo i famosi 300 ettari per arrivare ai 1.000, per lo scorpo e dove trovavamo quelle arti 200 ettari? 174 ettari per demo delle terre quindi a questa zona qua, già al mare, perché le famose terre merze, non furono conteggiate allora per feudo, quindi troviamo i 174 ettari delle terre merze, 164 abbiamo ricordato bene. Più inserimmo dentro la delibera i terreni comunali. Noi allora votammo per quel Consiglio comunale, i terreni comunali che erano circa 70-80 ettari, solo su nuova poi. Lo so, non muoio, no, poi... però Stefano atto... se no. eh, ricordi bene il professore Ugo Petronio fece un'indagine una verifica che l'avvocato sicuramente conoscerà eh, fece una ricerca una verifica per lo civico e siccome era un terzo dell'intero capitale dei sforzi di allora quindi un terzo erano 1200 ettari da 706 a 1200 una parte era collocata sul Comerzia e la parte su Aviglia Sì, ma cioè di Aviglia ti deve rimborsare in denaro e il Comerzia si siamo d'accordo però noi troviamo noi la sentenza del 96 eh, che ha è, è fondamentale perché scatta dopo la sentenza la 297 e la 298 dell'89 dove gli sforzi di Salini rinunciano alla quindi dopo viene quella sentenza del 96 quella è fondamentale no, buone, scusi, eh, no, scusate ma non, non, non è riuscita ognuno deve fare tu, eh. la ah, quando io vi dico, scusate, io mi dico so che è questo è un prezzo che è stato pagato da un debitore che non c'è più certo. e non può rispondere Perfetto. con niente Perfetto. noi dobbiamo far capire ai giudici oggi che ci troviamo di fronte a una situazione che dentro la legge sui giusti civici non si è mai vista è mai Chiaro, non c'è più il debitore io non posso discutere delle migliorie con chi non potrà mai pagare le migliorie perché non c'entra niente Chiaro, perché gli sforzi cesarini non ci stanno più però in giudizio si presentava sempre un avvocato, Franchi per conto degli sforzi cesarini eh, e per la fossa Franchi invece per gli sforzi cesarini Appena si riapre il procedimento, quando lo riapriranno, questa è una questione che il giudice dovrà chiudere, dovrà più più la quale si deve chiarire bene la questione qual è l'anomalia di tutta questa ricerca perché questa è una situazione anomala se noi vogliamo ragionare non è da ragionare non è da ragionare e non è un caso in Italia io a mondo te lo un'altra cosa Aspetta, no, se no qui eh, ho capito l'uno ho capito l'altro ricordo bene quello che mi ha detto quando poi ho continuato lungo quella strada con i regimi urbani siamo fermati, eh, ma si a proposito gli albanesi, i rumeni non possiamo andare avanti perché ci vanno in mano, ci vanno in mano, ci vanno in mano, ci vanno in mano, ci vanno in restano ancora a fare eh, il, lavoro, il lavoro anche se non dovrebbero restare il semplice fatto che non c'è stato mai un atto definitivo di assegnazione è una situazione di fatto altri invece hanno lottizzato dopo 30-40 anni noi dobbiamo prendere atto che c'è stata una lottizzazione abusiva eh, di necessità e va trattata questa utilizzazione abusiva di necessità nella sua singolarità, perché coloro i quali hanno le case, le casette, normalmente hanno pagato a qualcuno, c'è il prezzo. Questo è l'aspetto. E certo, certo. quindi è avendo già pagato certo. il prezzo... Allora chi se, se paga... Uno paga un prezzo a un proprietario. Non è che io pago una sì. macchina a uno che l'ha rubata e poi io posso campare della sì. cosa... Vabbè, certo... No, sì, aspetta, però eh, no, sulla è spiaggia, spiaggia, spiaggia, spiaggia compri no, di no, no, no, da no, no, no, no, no, no, sono no, cosa. cosa. Ah, ehm, Anzi, comprato se case la case ca case ca però non è che l'hanno pagata a, a un mente diritto, perché io domani mi metto là sola, chiamerai dico, questo è di c'è tutta la mia, mi manca e me ne vado. Vabbè, no, vabbè, no. Vabbè, no, vabbè, no, vabbè... No, no, no. no No, no, no. no cioè, volevo dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, No, dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, di dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, poi prendeva 49 eh, di navire di soldi, un cane, per, per poter fare forse lavorare, questa era importante, forse certo. per fare la, la, la, la, le migliorie bonifica di questo, questo comprensorio. Allora, però era il cittadino di Arda che aveva il, il possesso delle quote e pagava questo per la bonifica. Poi col tempo hanno trasferito il diritto il auto, di lavorare il terreno a Tizio e a e secondo seconda dell'università, che vero, sta male, e così che quindi non è che chi ha costruito è un sì. scemo, è un pazzo, sì. chi sì, ha proprio, comprato, comunque ma ma ma un ma prezzo l'ha pagato, ha pagato, pagato il comune e il trova al servizio, ma ha pagato come tu l'ha come. ma un prezzo l'ha pagato, poi sono subentrate le leggi che hanno detto sistematicamente il condominio di inizio, secondo condono, terzo condono, la gente purtroppo... E non è che si sì, ha conoscenza capo. di queste cose, no. la questione no. capire. Dobbiamo risolvere questo problema, certo, Lo dobbiamo affrontarlo. Affrontarlo, deve essere affrontato eh, certo. o no, l'affrontato esatto. giudice o una legge, ma anche all'inizio giudizio ignorare quello che c'è davanti ai giudici non puoi ignorare il caos di sentenze che hanno ormai tre generazioni. Sì, allora se noi siamo a parlare tutti quanti, poi non ci capiamo tutti. Voi mi chiedete come stanno le cose, quello che la fotografia del è quella del 2006. Successivamente l'agenzia del Democratico presentò l'istanza per la trascrizione e ci fu una opposizione del conservatore. Stranamente, mentre il conservatore, la conservatoria trascrisse alcuni atti che non erano regolari a mio avviso, invece non versa, questo non lo potevano fare, potevano fare. Certo, certo. invece questo <coughs> hanno creato questa sì, situazione, sì, sì. sì. anche sì. questa è ferma. il tutto oggi dipende da come il commissario potrebbe apre il fascicolo che sul suo tavolo non sta più nel cassetto e come sarà condotta la difesa del comune siamo a questo punto, siamo in attesa di quello Vedevo Avvocato, sta in mano a lei perché lei è stato nominato dal, dal precedente sindaco per amministrazione per difendere questa situazione io le ricordo soltanto una cosa che noi avevamo avvocati tanto per non fare nomi l'avvocato a te ne, ne inizio, dopo 40 anni non c'è stata mai risposta positiva cioè, è assurdo noi confidiamo in lei perché ci deve trovarci la soluzione deve essere caricato perché oggi saprete un punto in cui va di sotto in maniera definitiva sta cosa, non può più essere troncata nel tempo. Il po Policarpo, lei eh, sapete che eh, sono stati a portare al Prefetto posto, per la prima volta posto, la questione dell'ordine pubblico di arte che nessuno aveva mai affrontato, davanti a tutti i giudici, davanti a tutti gli uffici giudiziari ho fatto presente che questa è una questione essenzialmente di ordine pubblico No, non no, non mai abbiamo, mai perché noi abbiamo demolito dentro le, io sono giornalista che ho scritto diverse cose. noi abbiamo demolito dentro le salzate case a Roma a cittadini italiani a tutti quanti dove il problema dell'ordine pubblico non è stato minimamente sfiorato e non è servito grazie ai battaglioni dei carabinieri che sono venuti, hanno eseguito le sentenze, hanno demolito e se ne sono andati. Qui c'è un carabinieri che ora faccia il carabinieri, vuol dire il contrario, no? hanno fatto il lavoro di... allora no, per l'ordine di giorno ci conosciamo ma... sì, eh, ma... ma... ma... ma... lui... ma... da qui ma... ma... non è non è pericolo no, ma... ma... non, non ma è pericolo è pericolo so... non è ma... pericolo non è pericolo non è pericolo non è non a scrivere per i giornali so bene che cos'è la stampa. Qui non è un problema di stampa, c'è oggettivamente una questione di ordine pubblico, perché se non c'è certezza della proprietà per migliaia di persone è una questione di ordine pubblico. Battaglioni o non battaglioni, che cosa mi viene a dire lei? Se la gente non sa ancora se quella casa è la sua o non è niente. E credo che questa è una poi, poi sono... ah, scusate, poi ci sono delle questioni di ordine pubblico che sono ancora irrisolte. Noi abbiamo una migrazione di gente che non è di aria, che si sta insediando in alcune parti di questo territorio e lei non mi può dire che questa non è una questione di ordine pubblico. È una questione serissima di ordine pubblico. Ma quindi allora vuol dire che la legalità è una cosa, l'ordine pubblico diventa un'altra, con tutto il casino che c'è stato fra le sanzate, ma lei eh. ci è mai andato più di una volta. Eh. Avvocato, ma lì cioè, con cioè, cioè, cioè, le sanzate. Lei che cosa stai cercando che a questo punto no, no, no, non mi vede? lo so, è. Che è difficile farmi capire il eh, problema eh, è questo che vuol dire che se allora è più di 90 100 un altro è 100, -100 come quello che stanno facendo noi dobbiamo soffrire sta Ognuno, ognuno ha suo, mio, no, il suo ognuno ha la sua professionalità, e lei mi chiede di fare quello che eh, riterrà opportuno di fare perché rappresenta una parte della stampa locale, faccia quello che vuole. Io le sto a dire che l'ordine pubblico riguarda tutto, chiaro, perché io ho fatto l'avvocato dello Stato, ritengo che eh, parlare di ordine pubblico non è una cosa mignota. Non allora, detto questo, io. e chiudiamo, se no qui si finiva. Ah, sì, il giudizio, ora vi do rispondo, eh, eh, perché devo concludere, il giudizio davanti al giudice commissariale sarà riaperto su questa questione non c'è più il proprietario non ci sono più migliorie da cercare perché i terreni sono dati ad altri non c'è più il debitore che può pagare se non c'è o non c'è migliorie non c'è più il debitore perché tutto il feudo sforza Cesarini fu dato all'opera nazionale combattenti l'opera nazionale combattenti l'ha segnata quindi è diventata di altri non c'è più debitore, nelle rete del debitore, perché quelli sono ad acquistare i terreni liberi e franchi dall'opera nazionale combattente. Noi abbiamo il prezzo qui intorno al quale si è creata una situazione di incertezza che risale a gestioni passate, amministrative e legali, alle quali siamo tutti quanti estranei, però tutti quanti ne subiamo le conseguenze allora tengo questo tema finire dello finire rapido. Allora, non una cosa. io una cosa. Lo fate finire. C'è un presidente, c'è un presidente che vuole parlare. chiede la parola. Il presidente, una volta, facciamo questo po' Io ho dato una indicazione, il tutto dipenderà ora dalla, dalla, dalle inchieste che farà il commissario e da come si imposterà la difesa del comune o di coloro i quali parteciperanno al giudizio la società La Fossa che intende mancare ancora dei propri diritti e là si vedrà qual è la posizione delle parti. Cioè, solo, solo, no. è chiaro aspettate un secondo allora c'era Enrico Roberti che voleva eh, chiedere una, una cosa a... facciamo in maniera telegrafica, la no, no, domanda è semplice siccome qui ci sono vari pareri eh, vari... ognuno la pensa in un modo ognuno la racconta in un modo e chi la racconta in un altro cioè non è, non è chiaro questa situazione noi vogliamo sapere da lei da questa ufficiale qual è il compito preciso del Commissario agli usi civici eh, la questione della limitazione dei musici civici e qual è il compito della legge Lazio E qui eh, io quando più sento più persone sento, ognuno mi racconta la propria, la propria teoria vorremmo sapere da lei la strada a, a qual è il compito del commissario e qual è il compito della legge onde poter uh, Roberti onde poter organizzare anche eventualmente se necessario anche una manifestazione eh, nella sede opportuna per cercare di, eh, di fare in modo che questa gente quest possa... Benissimo. No, no. Grazie. Chi altro è che deve... Eh, Marco Filippini ha da circa 15 anni qui e mi perdoni per l'ignoranza della, della mia domanda. Lei parla di un debitore che non c'è, giusto? Sì. Eh, ma eh, il Comune nel momento in cui ha rilasciato le licenze di costruzione ai costruttori non diventa a quel punto lui il debitore? Cioè, no, scusa. scusa cioè, È una, una domanda errata. O in una parte... No, no, chiedo per ignoranza no, e per la deficienza. Adesso, no ma un comune per dare una licenza di costruzione su un terreno, più ho un terreno, ma il terreno è costruito, e non è lasciato, pure di andiamo a venire uh -oh. right, yeah. uh -oh. a venire a venire a venire a venire Potrebbe no, no, allora, no, no, fare silenzio. Nel sì. Lei citava una richiesta di canone sì. di avanzata da parte del comune che era, quello che sembra di capire, motivo stativo alla trascrizione definitiva da parte del demagno, fatta all'epoca con riserva, la quale riserva sembra di capire da, da, da, da quanto sta scritto lì la quale riserva sembra appunto essere relativa a questa richiesta da parte del Comune volevo sapere se questa cosa è ancora in essere se il Comune deve fare un qualche tipo di auto no, a no. no. oppure se effettivamente è stata superata da altre situazioni anche ah, a volte, la situazione è quella che c'è no, sono non è vero va bene, guarda, il Consigliere Ludovici è il Consigliere il Consigliere Ludovici il Consigliere Ludovici No, no, no io ho riprovato la sentenza la quella del 96, tra cui ecco un passaggio, il pazziale ha conoscuto dell'appello incidentale mondiale, che so, in l'esistenza dei musici civici già riconosciuti, ritenuto essenziale, non utile, che noi sono scorta di pensione facendo quella delibera, che significa che i composi 174 processo di 964, 174, mi ricordavo bene, sono oggetto. no, sono oggetto di civici essenziali e noi ritornammo al forum grazie. per ritornare allo scorso grazie a 274 euro e si basa tutta la situazione di Cicidaca si basa per chi non può capire tutti su questi 174 euro perché sapete quale zona è il 174 euro? Eh. la perché là doveva avevamo costruito tutto a posto il dove poi vanno a demoni e palazzoni e dove c'è tutto il calipso <t> <dominating. ride> e tutta la palastrina da 24 ore intorno ad arrivare cioè ai confini con Comenzo e i famosi del re ecco come sta stata libera qua, questa è eh, scusa, la intesa, la sì. sì, corsa d'appello la massicola, il 5 giugno del 96 questa è famosa, infatti questa conclude questa sentenza <ride> conclude dicendo che eh, dichiara che il diritto di Pasqua è no, riconosciuto dalle no, no, sentenze commissariali anziché anche quelle sulle, sulle terre emerse del mare per complessivi 174 euro è il diritto utile essendo esatto, sensi quindi sulla scorta di questa sentenza qua che noi dobbiamo rimettere riapparecchiare per il discorso 96. Una domanda 6 da dobbiamo ripartire per poi scoprire per più della questione di 5 ma dai ce l'hai un'altra volta no non ti serve no. l'altra eh ma... eh, eh, la questa guarda. qua abbiamo due l'autore generale ascoltate ma ce l'ho controllato io non ce l'ho portata ce l'ho io non ce l'ho controllato non ma lei è stato che Non Non è stato affatto... da è Io ho Non è stato di terreno è c'è una cosa, c'è ci cioè, reel... vivere... una cosa, c'è una c'è una cosa, non siamo ten... no. per non siamo per lo non siamo c'è noi non siamo per lo Stato, noi non siamo per lo non per siamo per persone... non, ma, non è una, cosa... una regola, è un è una sì, sì, La mia è un concetto, se, ho ben capito il se, se, se, se, se, è stato quello di recuperare in qualche modo la primanialità civica di questo 70%, sì. portarla ad una sua stabilità politica e quindi procedere a gestirlo come manio civico regolarizzato per gli occupanti. Quello che dovrebbe essere l'articolo 8 della legge del 26, Quindi con il piano sì. di alienazione sì. del domani civico sì. e l'assegnazione del sì. civico. Sì. Sì. Sì. A quel punto si può fare la reimerazione del loro ma perché il piede magno chimico è assolutamente identificabile. Si può fare anche prima, tanto per questo poi anche le due domande sono strettamente intermesse. Quindi diciamo non è stato pensato dal comune di chiederle di verificare. Un'altra opzione che era quella che sosteneva la dirigenza della regione Lazio, ufficio Usi Civici e che era quella che il commissario per gli civici avesse stabilito ogni cosa che fosse il suo potere di stabilire, e vi collego alla domanda di Roberto, e che non potesse più o nulla decidere su alfia, essendo la sua funzione di proporre una sorta di conciliazione tra le parti esaurita con insuccesso con l'avvenuta la, la, la, la, con dell'accordo di conciliazione del Nato e che quindi l'unico modo per procedere sul territorio di Ardea fosse liquidare il suo sostegno. Allora in questa ipotesi di 706 Etta si poteva agevolare lo Stato di cantante proprietario come erede del territorio di Italia nascente, e poi per con la sentenza di proprietà da parte dello Stato anziché da parte del Comune con il demanio civico o questa ipotesi è stata ritenuta se ne avete parlato con il Comune di Arda è stata ritenuta controconoscente per qualche motivo cioè c'è un motivo per preferire avere a che fare con i 706 ettari di proprietà demanio civico piuttosto che 706 ettari di proprietà Stato come erede gli altri gente sotto forza cittadini perendenti da studiare campando. Io quindi e non la vedo più. Sì, sì, sì, sì, sì. Scusate, c'era qualche altro ancora. Posso fare una no. la domanda di critica? 102. 102. Per capire, anche ecco perché a me non è, non è mai piaciuto il nudere la gente, roba del genere non sta facendo nessuno, per me non Abbiamo parlato di migliorie, se lei gentilmente sa quali sono le migliorie apportate, perché io delle migliorie li conosco, soltanto le costruzioni abusive e le discariche a cielo aperto messe da sola. Un'altra domanda semplicissima e concludo. Secondo lei, le sentenze passate in giudicato, del eh, Tribunale di Vellere di Roma che ne ordina la demolizione di un manufatto va bene vanno in no, poi te. nel momento in cui si sta facendo questa risoluzione per risolvere almeno quanto più possibile prima possibile il problema che è giusto che venga risolto vanno eseguite eventualmente o no o la sentenza va stato in giudicato ce cioè, stiamo trattando e poi faremo questo vale anche per il problema che è nato oggi, dove è omissiva l'amministrazione comunale nei controlli, quasi da passare per un paese razzista, dove attività commerciali che insistono senza autorizzazione, proseguono, quando invece poi andiamo a fermare il poro nero o il negro, se si sente offeso, però quello lo prendiamo, lo sequestriamo, gli adoriamo tutto perché è abusivo. Cioè c'è una legge che questo... O perché stiamo facendo qui? Perché uno un lei non sta aspettando di sposarsi in italiano per diventare cittadino italiano. Di perché dobbiamo sequestrare? C'è cioè, la legalità. Va bene, altre domande, scusate. appuntate Non ci sono altre domande? C'è un libro, è più semplice. Guardate, la questione un in Patricardi, piano regolatore. Il com ogni comune ha il potere di regolare l'urbanistica del proprio territorio. È un comune che, eh, che vuole operare in questo senso, delibera e stabilisce strade dove vanno le abitazioni, l'attività industriale, parchi, aree di rispetto dei corsi d'acqua, zona archeologica e quant'altro. Quindi, detto questo, non significa che il comune legittima alcunché, il comune fa la sua parte. Quindi la zona agricola resta zona agricola, la viabilità è la viabilità, il parco urbano resta parco urbano, il verde pubblico, il verde privato, le aree di rispetto e la zona archeologica sono destinazioni di piano regolatore o di variante, quindi si possono fare. Non c'è nessuno ostacolo che il comune possa anche normare laddove c'è il demanio Il comune ha preso il demagno che ha esclusivo al prototipo pastorale. Guarda, il comune, il comune può <coughs> destinare, una cosa è la destinazione teorica di piano. Una cosa è la destinazione concreta, la destinazione concreta poi deve avvenire mediante l'espropriazione se il vincolo espropriativo oppure il, i cosiddetti vincoli di carattere conformativo ai quali può essere destinato anche il demanio collettivo, perché il demanio collettivo può essere benissimo destinato a verde e eh, a bosco, a Pasqua, quindi non possiamo anche fare verde privato, il verde per la collettività. Anche se si stabilisse che una determinata parte del demagno collettivo si possono destinare a residenza o attività produttive, se il vincolo è espropriativo si espropria e poi si procede. Il piano regolatore precede tutte le altre trasformazioni, quindi non è ostativo. Il discorso sulla demanialità è una questione di ordine: che si sa come si svilupperà il comune. Poi dobbiamo preferire il demanio statale a quello comunale. Il demanio comunale, questo, ter questo terreno, è un terreno di demanio collettivo che è stato ceduto dai vecchi proprietari che non ci sono più, l'abbiamo detto tante volte. Al comune, nel momento in cui questo diventa patrimonio della collettività locale, non mi sembra giusto che il patrimonio della collettività locale venga soppresso e sacrificato in nome di una banalità dello Stato che ci sta sempre bene, fa parte dell'ordinamento. Ma viene prima la collettività locale con i suoi beni, poi viene eh, la collettività nazionale. Possiamo discutere di demanio statale per la parte relativa al demanio marittimo? No, no, no, io parlavo della Civico. La salsata viene prima... Quindi è stato preferito no, scegliere il demanio Non è che è preferito, se è, non è civico, civico non è eredità giacente, perché è chiaro, quindi bisogna risolvere questo problema, sembra facile, dopo 60 anni è diventato difficile, chiaro, però si dovrà risolvere, o con via giudiziale o per legge, o l'una o l'altra, ma si deve risolvere, e queste sono due domande molto importanti, le migliorie, certo che le migliorie non sono quelle che oggi può fare l'avvocato lettera o che mi sta a fianco, perché non siamo noi i responsabili delle migliorie, i responsabili delle migliorie, gli autori delle migliorie dovevano essere gli sforzi cesarini, non ci sono più, quindi non si può più parlare di migliorie, a chi io mi riferisco quando si parla di migliorie se non c'è più, colui il quale le doveva fare e non le ha fatte, e questo è qualcosa che non è dalle sentenze, con forza, invece andava a questa questione. E eccoci intorno. Le sentenze del tribunale di belletti le sentenze su Brian Bellet sono al ah, di fuori del mio dominio se una sentenza non c'è nessuna sentenza mi ha parlato ma parlare di demolizione però è un altro ambito, sono le sue opinioni no, no, le sentenze voglio portare perché a me giungono le sentenze di Brian Bellet mi può, se non mi può trascinare in un discorso che riguarda un altro giudice un'altra situazione altri rapporti che sono al di fuori se le sentenze di dovrà di legge sono esecutive vanno rispettate quando sì, sì, ci cioè. eh, certo. certo. comunque le sentenze stanno lì quel giudice deciderà quando come se farle Lo eseguire certo. o lui o chi per esso però io su questo sono estraneo non no, posso se intervenire se credi, in una in maniera più assoluta perché è scorretto oltre che, che fare mestiere, non mio, perché ci sono altri che l'hanno già fatto, quindi bisogna rispettare. Funzione del commissario, il commissario di Ossicidici è un giudice, è un giudice speciale, quindi ha tutti i poteri che ha l'autorità giudiziaria, questo è il problema. La regione razza... Scusi, avvocato, anche sulla proprietà, quindi anche ehm, eh, definire la, la proprietà... Ha il compito di stabilire la qualità se c'è o no, no, no demanio collettivo. Perfetto, io no. Demanio o no collettivo? Ha no, no, no, no. la possibilità di impostare l'eventuale legittimazione, no. i criteri, no. anche se no. la, la, la, la, legge, la legge regionale, oggi i poteri regionali. In materia sono molto ampi. Il commissario prima della riforma delle regioni aveva poteri giudiziari e poteri amministrativi e quindi decideva. Si è fatta la divisione, la divisione non si è fatta in maniera chiara. Alcune regioni hanno fatto una legge organica con cui non ci sono contenziosi. La regione Lazio, a mia memoria, essendo io un avvocato che trattato il maggior numero di cause negli ultimi decenni in materia di usi civici non ce ne stanno altri, quindi solo la regione Lazio ha questo enorme contenzioso. È evidente che c'è un difetto di legge regionale per cui qui c'è il contenzioso e altrove non c'è il contenzioso, così imponente. Quindi una legge regionale va fatta, deve essere fatta, io ho contribuito a, anche a fare delle proposte, mi auguro che nuovo, la nuova. Il nuovo Consiglio, la nuova Giunta recepisca l'urgenza di definire questa situazione e poi diventa tranquillità per tutti, una volta che si definisce no? diventa chiaro. La la, il potere della regione razza, il potere di legiferare dare norme integrative e nello stesso tempo il potere di controllo su tutto quello che avviene, il potere delle conciliazioni, perché in questo momento la facoltà della conciliazione è stata riconosciuta dalla regione Lazio, ma il giudice continua a riservarsi questo potere di conciliare nell'ambito della questione dell'uso civico. Chiaro quindi Abbiamo ancora una parte in cui non è distinta chiaramente la posizione. Io personalmente ritengo che il potere di conciliazione compete esclusivamente alla regione Lazio. il giudice mi deve dire è o no uso civico certo. fatto questo abbiamo risolto il problema il giudice può dire al giudice posso dire io devo fare la legittimazione mi dà i principi alla regione Lazio e mi stabilisce certo, il, quadro. Un legislativo, il quadro il quadro ce e poi la regione che interviene la regione ha la sua so, funzione ha la sua importanza il comune, il comune dopo 60 Filippini mi dice, ma il comune è responsabile per le licenze rilasciate ecco lì a me risulta che il comune signor Filippini, in tutti questi anni non abbia rilasciato concessioni, prima licenze e oggi concessioni perché non poteva farle in quanto non c'è piano regolatore quindi c'è una edilizia spontanea così che è stato detto se si si confonde con l'altro uso civico cosa non non è dove abiti ah, no. ah, no. ah. un altro uso civico dove se lei mi parla invece al di fuori di quest'anno sì, sì. si hanno avuto la concessione allora, questi terreni guarda, sono l'uso civico no. e limitabile in base alla legge regionale che per dire, ultima che questo. si fa alla legge del 27 tutto. e quindi tutti si limita solo il ruolo no, dello scusato. Qui c'è un problema molto delicato, e un inciso, ma ve lo devo fare. Qui c'è una posizione differenziata. Personalmente, ritengo che la liquidazione del civico sulle terre private gravate deve riguardare solo l'uso civico che veniva un tempo svolto dalla popolazione. Non può riguardare il valore del terreno che è tale per effetto della edificazione. È vero che c'è stata una legge regionale dell'86, è anche vero che la Corte Costituzionale è intervenuta con una sentenza che a mio avviso non è eh, completamente chiara. Comunque quella legge è stata modificata, oggi c'è un'altra legge vigente e io rispetto la legge vigente. Non rispetto la legge abrogata, certamente che non c'è più. Quindi fare un discorso sulla legge abrogata per fare pagare ai cittadini più di quello che la legge stabilisce, ritengo che sia immorale, oltre che profondamente ingiusto. Questa è la mia posizione. Filippi per questo. Per quanto riguarda Matricardi che mi portava il problema del carne inverso, in la questione del carne sì, in in inverso non, non è stato sollevato, l'abbiamo trovato nelle carte, ma non è il motivo ostativo della trascrizione perché è una questione che resta pendente che comunque non è stata ripresa nelle ultime difese della, del comune di Ardea la mancata trascrizione perché il, il, il curatore dell'eredità giacente invece di fare l'inventario che avrebbe dovuto fare per legge lui è il buon pretore dell'epoca nessuno ha fatto l'inventario per cui siamo arrivati dopo dieci anni che non si sapeva qual era l'edità giacente perché nessuno ha avuto l'onestà di fare quello che la legge diceva che doveva essere fatto questa è la realtà amarissima delle realtà giacente. La mancata trascrizione dipende proprio da questa incertezza sul compendio. La variante di salvaguardia, ecco poi Marco Filippi, Vincenzo e Mariscardi, sì, sì, sì. Tornio Stativo, Ludovici per quanto riguarda la sentenza. Io credo che questa sentenza fatta da Un Turco va inquadrata, perché poi che succede? Questa è una delle sentenze che vanno fischiando le altre e quando tutti quanti a distanza di tempo in questa materia si dimenticano, ancora la gente dimentica, certo. sa come succede ogni anno che la gente si lamenta? Inverno perché piove, d'estate per far caldo, ma l'anno scorso, l'anno scorso, agosto, ci stava il sole e a gennaio c'era la pioggia. Dico, chi c'è più buona memoria, se lo ricorda, e la gente se lo scorta, no? Dico, oh, è cambiato, non è cambiato niente. Magari siamo E che che le sentenze si scordano, io mi ricordo tutto. E come meno male, non tutti hanno questa capacità. E quindi io credo di avere dato tutte le risposte non è il negro non è no non facciamo una questione razziale diciamo la verità è lui, qual è, è il qual è la questione noi parliamo di una legge del 1927 che è un testo unico di leggi anteriori che risalgono a carlo III di napoli nel 1780 che è poi diventato re di spagna è da allora che la questione non si decide e' da allora che restano tanti equivoci eh, da, da chiarire. Credo che eh, la Repubblica, dopo ormai avere compiuto un bel po' di anni eh, di arrivare ai 70 anni, si decida a cambiare quella legge o ad aggiornarla. La legge è fatta bene, ma ad aggiornare alcune cose. Per esempio, una volta c'erano gli originari dell'uomo, oggi per esempio non ci sono più i regionali gli originali del luogo, perché nessuno più nasce nei piccoli comuni, in quanto si va tutti a partorire di grandi, gli ospedali, delle cliniche private, e se voi vedete certi comuni della zona montana o privi di ospedali, da decenni nessuno più nasce di quindi non ci sono più gli originali, se non ci sono gli originali, chi sono gli alieni. Non possono certamente essere gli extracomunitari io ho fatto un altro discorso sono no, altro. In in non salutavo sicuramente non è una sono stato no, a quali... no sono stato a un capito eh, ecco, vabbè, certo. no, che no io non ho capito comunque se volete capire grazie se le capito allora sono io non l'ho fatta prima l'ho fatta prima alla conclusione di tutta questa parte questa bella esposizione che lei ha fatto no? ha parlato di migliorie sì. a parchi, le migliorie terra-terra che ci servirebbero a noi che viviamo sul territorio, Sì. la, la strada minimo, minimo di strada sì. che fino adesso abbiamo ottemperato facendo un modo da noi, qualcuno ce l'ha fatta, qualcuno ce l'ha aiutato, cioè. ne abbiamo diritto o non ne abbiamo diritto? Un'altra cosa. Abbia, eh, è diventata una discarica come diceva a cielo aperto perché? perché è stata fatta la raccolta differenziata in altri posti quindi la sera sia gli zingari che noi chiamiamo zingari sia le persone per bene degli altri quartieri perché io mi sto prendendo la pica di prendere la targa dove c'è la raccolta differenziata arrivano lassù e vengono a scaricare che diritto abbiamo noi abbiamo diritto alla raccolta differenziata o no no signora ce l'abbiamo nemmeno noi alla fronte che io sto dicendo il loro... eh, dire, eh, io la sto la propria... chiedendo alla raccolta di diritto signora, signora rosso S altre domande? i problemi spicci spicci quelli che noi viviamo quotidianamente guarda signora bravo, quando guarda io, io parlo signora, di non c'è da chiarire sì. le migliorie delle quali noi parliamo sono quelle che il vecchio proprietario doveva fare dell'affondo Sforza Cesarini negli anni 20, 30, 40, 50, fino a quando non ha ceduto, sono migliorie di carattere agro-economico e di quelle dobbiamo parlare. E il debitore, abbiamo detto, non c'è più, lei mi parla invece delle migliorie, di quello che il comune dovrebbe fare nella sua attività di urbanizzazione del territorio. Diciamo la verità. Il comune per decenni è stato paralizzato da questa incertezza. A mio avviso, eh, non mi faccio giudicare perché prima non c'era neanche Ardea, era l'altro comune. Pomezia non ha fatto nulla di quello che avrebbe dovuto fare all'epoca perché se Pomezia avesse avuto polso, questa situazione non l'avremmo avuta. C'è stata una debolezza delle amministrazioni dell'epoca ripeto ci possiamo andare a lamentare eh, all'albergo di Mitsubi. Sì. Eh, è inutile ah, questa oh. mia domanda si è aperta fatto che l'incontro sì. con il demanio sì. con il dottore Franco sì. ha detto che comunque le strade e tutto quello è è a carico del comune anche in questa situazione io perciò ma ho certo. chiesto ce l'ha detto l'avvocato in, in, in precedenza adesso io sto dicendo l'incontro l'abbiamo avuto l'anno scorso quindi non l'altro All'albero di che sarebbe no, il no. eh, Signora, nel eh. documento che fu firmato sotto le elezioni... proprio sì, sì, eh, è appena, è il Ma è eh, giusto un cosa fa, oggi è stato firmato purtroppo ad aprile, ma è un documento che eh, doveva, era pronto già alla, a ottobre, che si ritardò perché c'era una missione di segretario comunale sì, e sì. io avevo chiesto di non andare sotto le elezioni. E Eufemi veramente era d'accordo perché se no si scambiava il documento elettorale. Io personalmente l'avevo preparato per tempo per non andare sotto le elezioni quando un avvocato fa l'avvocato perché fa di se lo cioè fa il politico altrimenti cambia le schiere. Chiaro, allora voi mi chiedete, io rispondo a tutta la collettività locale, non posso che rispondere a tutti quanti se voi mi chiedete qual è l'interesse che deve essere fatto cioè, va tutelato l'interesse pubblico va tenuto anche in considerazione la posizione di gente che sta qui da decenni e che pure ha diritto a un'aspettativa perché la legge sugli civici prevede forse la gente non lo sa ma per i titolari del, di chi ha diritto all'uso civico la legge prevede anche il diritto di fare casa Beh, Scusate, ma io... eh, non posso quindi il diritto di fare casa non è qualcosa di estraneo alla legge usi civici questo è un testo unico quello del 27 ma la legge del 24 che fa parte del testo unico al, al diritto utile il diritto riconosciuto ai cittadini c'era anche quello cavare pietre occupare suoli per costruirvi abitazioni articolo 3 con secondo mm. Chiaro. quindi questo l'ho sempre ricordato l'ho sempre Io ricordato aggiungo guardate che eh? il costruire le abitazioni non è un arbitrio non è un arbitrio Tra inizio, cosa? Questa dichiarazione fa la ritorna dell'edilizia è chiaro che questa fu fatta, 24, fu fatta nel 24 è chiaro che oggi a preoccupare i suoni certo. ha fatto è la l'adozione dell'assegnazione dei limiti del piano cioè, regolatore all'epoca del 24, 24 che poi viene richiamata da quella del 27 non c'era il piano regolatore all'epoca chiaro, noi siamo in una legge anteriore, ecco perché in molte realtà locali. Ma perché Repubblica e cose, cose. E Regno, regno, e regno, e, regno. E, regno ma. E, e siamo ancora, sono leggi ancora, queste sono le cose più antiche che noi abbiamo fatto. È un testo unico, non è un testo Guarda, legge, di degli usi civici, del regno, del reggio decreto. 1484 del Regio decreto, questo il regio decreto 9, cioè 751, questo è quello che io ne ho letto, del Regio decreto 895 del 26 e che proroga i termini assegnati dal decreto legge 751. Quindi questo principio del costruire casa, non è un principio, è un atto di prepotenza, ma era previsto dalle leggi dell'epoca, chiaro le leggi dell'epoca prevedevano la possibilità per i comuni di fare gli acquedotti, poi la, la, la, si dimenticano le cose e, e allora perché non c'è ragione? C'è una... ragione. La pure l'acqua arriva a metà, no? metà è uno solo civico e metà, no, pure quella è una cosa un po' particolare. Le cose che stanno a metà, ecco, allora io ritengo... Che per quanto riguarda la, la terra di nessuno, certamente è una terra che comune, alla quale il comune non intende rinunziare e gli atti sono chiari fino, alla, fino in fondo. Se il comune dovesse soccombere, allora interverrà il in demanio, ma non è che si va a perdere questo terreno, c'è no. una no. doppia difesa quindi se diciamo non va bomba il discorso del manio civico comunale il la certo non da, eh? come il come dello Ok, quello che è certo è che gli sforzi cesarini sono fuori da questa certo. partita gli sforzi cesarini oggi attraverso ecco, siamo anche onesti, dobbiamo anche ragionare eh. vita, anche perché farei un discorso non onesto, non obiettivo gli sforzi cesarini attraverso questa uh, società, alla Fossa, sono rientrati in gioco, certamente la loro presenza dà fastidio alla... loro sanno bene che dà la fastidio... Se noi andiamo, commissario Sicilici, Conte d'Appello, un'altra volta Cassazione, vorrà dire che saranno i nipoti dell'avvocato, se faranno l'avvocato, i nipoti vostri che discuteranno di queste stesse cose in quest'aula consigliata. In qualche modo, se io dovessi arrivare a una, a una certa transazione, non è che mi fa piacere, ma non è che io non userei lo strumento pur di arrivare a una definizione. Ma, però, Aspetti, che... avvocato, ma, ma però scusate, che... è perché, è... È perché è... ha parlato delle sforzi cesarini? gli sforzo cesarini hanno venduto alla società La Fossa, quindi se lei mi dice questo... La Fossa, io parlo della Fossa! Ah, no, no, no, quindi non parliamo di sforza cesarini, no, il sindaco è stato, eh, penso, accusato in, eh, in, modo, in modo pesante sui giornali. gli sforza cesarini non c'entrano nulla hanno fatto una e vendita che poi andremo a vedere se è falsa, se la firma eh, contestiamo tutto, tutto. tutto. ma che no. non c'entrano nulla, è questa società allora, la posta. Se lei mette al collegamento poi allora è andiamo tutti e la la società la posta. si La società, allora, società la posta. Io non è che sono assolutamente contento per il certo che questa situazione va risolta è veramente una questione a mio certo, avviso, certo. di tranquillità sociale e anche di ordine di di pubblica no. ci vuole anche questo certo. mi auguro che si trovi la forza, il buon senso l'intelligenza e l'equilibrio per risolvere questi problemi direttive, devo dire, sia, dalla, sia, con femmin, sia dal sindaco Eufemi sia da questo sindaco che siano di forme a quello che ho detto no, perché è, certo. è vero che c'è stata questa carta bianca io non è che sia particolarmente entusiasta se non vedo le cose chiare, eh, certo. però io pretendo da tutti in chiarezza, in compresa da quello che si deve dire davanti al giudice. Eh, certo. Quello che io ho detto, quello che ho scritto, l'ho trovato scritto. Non eh, infine, scusa, qual allora, è vorrei... la posta, eh, eh? No, forza? L'ultima domanda, lo metto un po' più. Per quanto concerne quel protocollo d'intesa, che. Per il Le Io, di i vari politici della zona, dicono che okay. è stata una tuffa, quel protocollo d'intento Ma ci vuole fare delucidazione, signori? Guardi, dare, non è una truffa, sarebbe non responsabile. Se noi vogliamo fare campagna elettorale facciamo campagne. Non c'è perché si è fatto quel documento per richiamare, richiamare l'attenzione di tutti e dare una linea direttiva all'amministrazione comunale e ai cittadini su quello che si sarebbe dovuto fare. Quindi è un atto programmatico, è importante che ci sia un atto programmatico che chiarisca il potere del comune lei lo trova, il potere del comune di pianificare, il potere di... Ecco, di disciplinare questa zona in comune con quell'anno dopo 60 anni ha ripreso in carico ufficialmente nella globalità questa situazione la giustizia avrebbe dovuto avere dei tempi molto più veloci non è colpa degli avvocati perché dipende dalla penuria in questo momento dei giudici presso il giudice speciale commissario di gli altri sono tutti quanti scritti e tutto quanto precisato quindi questo protocollo di intento è stato trasmesso al commissario Certo Cicinale. è stato trasmesso a Don del dio e domi il dio per indicare quello che si vuole fare meno che al demanio però, cosa? meno che al demanio perché io se faccio una salpata eh, la misura mi vedrò il demanio delussato ma il demanio guardi no, no. il demanio è sta lì ad aspettare alla finestra certo. il demanio è intervenuto, se non fosse intervenuto il demanio avremmo perso tutto. Chiaro, se non ci fosse stata la sospensione del giudizio, della sovranità giacente, il demanio collettivo di eh, Ardea sarebbe diventato un qualcosa eh, di, eh, di là da venire, scomparso. Poiché l'Avvocato dello Stato opera secondo legge e non si può discostare dalla legge, l'Avvocato dello Stato non può ignorare che esiste un diritto delle collettività locali di avere il riconoscimento del proprio demato collettivo o universale e questo riconoscimento passa attraverso questa azione, nella piena consapevolezza che l'azione fatta dall'amministrazione dall dalla difesa dello, dello Stato è fatta nell'interesse pubblico comunque è garantita la presenza dello Stato attraverso il, il demanio. se c'è il proprietario comune bene, se per qualunque motivo il comune non fosse presente c'è sempre comunque questa volta a quella conferenza stampa dove io abbandonavo perché non, non ci vedevo, era solo campagna elettorale io dicevo la capo e sindaco e così non facciamo campagna elettorale era solo campagna elettorale perché secondo me andava chiamato anche lo vogliamo chiamare curatore questo demagno dello Stato attualmente cresce sulle misure chiamiamolo curatore, chiamiamolo garante chiamiamolo come ci pare ma lei insegna che dovrebbe essere presente invece non è stato chiamato è stato fatto accordi tra avvocati di varie associazioni e secondo me tra i tanti avvocati senza nulla togliere a loro ma quello titolato forse era solo lei ma gli altri associazioni e cose, andiamo, facciamo le... eh, eh, guardi ogni avvocato ha la sua funzione ah, sì, però eh, domani ci voleva l'avvocato sì, mi può arrivare guardi lo marca... guardi, guardi, marca, guardi, mi Stato guardi lo, uh, lo Stato è sempre presente ripeto, lo Stato è sempre presente dopo il titolo quinto della Costituzione se proprio dobbiamo essere attenti il potere si è modificato, viene in comune quella provincia della quale oggi si sta discutendo se esiste o non esiste la regione, quindi è quello Stato, stato è stato comunque si chiama una norma di chiusura quando non sa dove bussare tu la porta dello Stato ma prima ci sono delle altre porte che vanno esplorate e se non si esplora non ci sta niente da fare Chiaro? Quindi comunque quel protocollo d'intesa dopo alla fine andrà comunque a bussare alla porta dello Stato, cioè del demagno No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, il no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, si quindi continuerà la missione. Che margini ci sono per una legge regionale adotta? No? Ma ci può essere una legge regionale come ci può essere una legge statale. Io mi auguro che ci sia una legge regionale, perché la legge regionale del Lazio, in Lazio, in Lazio in è una delle poche regioni che ha una legge organica sugli usi civici, perché Sento la legge dell'86 è stata fatta è stata fatta nella visione della se ne vuole della sanatoria edilizia sì, sì, invece sì. andava fatta in maniera diversa come hanno, come hanno normato altre regioni per esempio la regione Lombardia ha risolto la Lombardia da tanti anni ha risolto la questione e altre l'hanno risolto egregiamente la sì, regione sì. Lazio è un'altra è tutto indicato per anch'io avevo scritto parecchio su una proposta di legge regionale po' più chiara mi dico, i diritti vanno liberati dal un ciclo, il demaglio collettivo, la parte che deve essere destinata a bene pubblico, a boschi va mantenuta come demaglio forestale, l'altra parte che deve essere coltivata, va coltivata in questo caso di Ardea che è un unico è un unico, abbiamo qualche altra situazione ma lì c'è il demanio correttivo qui invece non c'è niente quella di Ardea va risolta tenuto conto della singolarità di Ardea e di quello che abbiamo creato dopo 60 anni di silenzio o di mancata azione questa è la realtà amara Quindi la gente si è fermata per 60 anni dell'arco costituzionale e incostituzionale tanto per essere eh, chiari perché il problema è molto grosso è stato adottato lentamente la giustizia in tempi quelli che sono, gli avvocati sono cambiati, oggi c'è questo, io comunque sono venuto qui eh, a dare, ho fatto il mio dovere, di... io sono a difendere cioè, certamente gli interessi del comune, il comune è e il comune collettività. Io sono stato che passato 20 anni consigliere comunale, non capolo, ciò che significa rappresentare il terreno. Grazie, eh, la la la eh, Siccome siamo fuori ben distanti da situazioni elettorali, abbiamo rinunciato anche aspettando proprio di prospettare l'argomento con serenità, senza il dubbio eh, di essere presi, diciamo così, come colori quali da un argomento revisato quindi questo tavolo eh, ha il solo scopo, e questo ci tengo a dirlo, eh, di non di creare eh, associazioni o chissà quali, quali, quali gruppi di, di, di, di, diciamo, di pressione rispetto al problema, ma ha quale unico scopo quello di, mettere, eh, di far uscire tutti i documenti possibili, come lei generalmente ha fatto in maniera molto precisa, infatti non sono mai intervenuto perché eh, notavo che quello che l'associazione eh, negli ultimi due anni su ogni articolo che appare sui giornali ha sollevato non ultimo la necessità di fare una variante di salvaguardia mi sembra di aver appreso, non se no? non ho capito male che eh, effettivamente di questo si tratta il punto principale, avendo noi tante, tante persone che vivono che quindi hanno attività che quindi hanno costruito, ci abitano loro i loro figli, è quello di eh, dare la possibilità a questa gente di eh, divenire finalmente proprietari di quello che è stato il lavoro di tanti anni che eh, è fatto direttamente o che è stato tramandato, perché ad oggi purtroppo dobbiamo essere concreti che a una casa uso civico non è proprietario. Quindi noi vorremmo questo è il nostro unico scopo che chi ha costruito le case, chi ha messo in piedi attività diventasse finalmente proprietario per poter accedere a un mutuo in banca, per poterlo trasferire ai figli, per poterlo lasciare in eredità, cosa che ad oggi non è stata, quindi molto semplicemente questo è lo scopo. Ci tenevo a ringraziare ancora una volta la dottoressa Capraro che con grande coraggio ha voluto indire questa assemblea, così abbiamo anche capito chi sono le persone interessate al bene comune e chi sono le altre che non sono meno e quindi la ringrazio e perché poi alla fine comunque la Commissione non si è tenuto ufficialmente ma il dibattito pubblico che andava bene lo stesso grazie, grazie, per grazie. Sì. Per delle non persone che sono state regolarmente invitate e che non si sono presentate beh, beh non non fare fare fare. Sì. facciamo qualche sì. di popolini a però ci tenevo a ringraziare il Presidente perché e come va la e di tutti No,